La legge 68 del maggio 2015 rappresenta un vero e proprio punto di svolta per la nostra civiltà, quindi ci potrebbe fare un commento su questo, sull'importanza di questa legge soprattutto anche nel rilanciare la buona economia del nostro Paese, sia a livello internazionale che nazionale? Sì, eh, la legge è sicuramente un grande passo in avanti e credo che sia il lavoro, anche il frutto di tante lotte che le associazioni ambientaliste, legambiente in testa, hanno condotto per tanti anni nei confronti di un governo sordo e insensibile per tanto tempo. Finalmente si è avuta questa legge che interviene su questa materia in maniera diciamo, finalmente significativa ed è un punto di svolta, un punto di svolta che afferma l'idea che non, non esiste un'economia che può trovare sviluppo in un sistema insano. Insano dal punto di vista ambientale, insano dal punto di vista delle infiltrazioni illegali e dal punto di vista del non eh, rispetto delle regole. A lungo e per troppo tempo, e ancora purtroppo in tanti settori, vige ancora l'idea che l'economia non ha bisogno di lacci e laccioli e deve essere lasciato tutto alle virtù magnifiche e progressive dello sviluppo del libero mercato, senza nessuna forma di governo e di controllo questo ha prodotto dei guasti inenarrabili dal punto di vista ambientale in primo luogo, finalmente si comincia a mettere mano a questo e si comincia, la cosa più importante al di là delle, delle sanzioni che vengono previste, le sanzioni penali o le sanzioni pecuniarie finanziarie è la filosofia che cambia questa è la cosa importante e sicuramente un primo passo non è l'approdo, non è la fine di un percorso, ma è una tappa importante e decisiva per il percorso che stiamo cercando di tutti quanti noi credo eh, a ognuno dei suoi ruoli di, di percorrere.